ZOMBIE APOCALYPSE Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video di grigio. Eh, scusate stavo girando perché non vorrei che mia nonna mi vedesse così nel senso um, mezzo agitata però vabbè agitata perché mh, magari non si capiscono bene le parole però vabbè allora eh, sto registrando sto video di domenica quindi non so se lo vedrete oggi o domani Comunque questo video è girato alla telecamera posteriore del telefono come mi è stato richiesto e consigliato da alcune mie amiche di YouTube. Allora, come state? Spero bene. Oggi è eh, appunto domenica. Eh, Cos'è oggi domenica? Non mi ricordo, non importa. Eh, sto registrando eh, in camera mia, come vedete sempre. Eh, dunque... Eh, Volevo mettere una luce o qua o qua, ma non ho avuto eh, il tempo e il modo di farlo. Il modo, cosa sto dicendo? Non ho avuto il tempo e né la voglia, quindi sto registrando di spalle. Lo so che non è bello perché la luce arriva di qua ed è fastidiosa. Era, prendetemi così come sono. È importante che si veda bene il video. Adesso controllo perché ho la maniera di controllare. Si sta registrando mia fortuna, ops stavo anche per rompere il telefono non è a caso e niente quindi ora li metto qua perché non voglio che si veda tutto il casino che c'è alle spalle ma vabbè dettagli ehm... E dunque, allora, come prima cosa, cosa devo dirvi? Sto finendo un sacco di prodotti beauty, ma anche della casa. Uno, già ve lo faccio vedere per così in questo video. Che riccio un introduco anche questo. E sto finendo questo qua della texal da 700 mm di prodotto. Ed è buonissimo. La formazione fantastica. Ora mi hanno sostituita con l'Enore della pubblicità di Hilary Blasi. Mm, raga hanno allora, questo questa è meravigliosa non è da bello neanche le nor però anche questo ha la sua bella porca figura questo della dex un po' stupefaccio ma non più di tanto e eh, vabbè e niente quindi ragazze che dirvi di bello oggi mm, mi ha preso la santa messa da, da casa come faccio sempre perché sono anni or sono qualche volta vado in chiesa qualche volta una volta di papa vado in chiesa però eh, non sempre più vado in chiesa vabbè ci credo in Dio però come ho detto in un altro video eh, frequento poco la chiesa non so se l'ho detto se non l'ho detto lo dico adesso però amo sempre il nostro Signore è vero ehm, ho anche delle pecche come tutti questi come tutti gli esseri umani come tutti i peccatori di questo mondo ma eh, cerco di comportarmi bene anche se a volte non riesco ma faccio anche io qualcosa nel mio piccolo anche se fatto male tante volte ma poi chiedo scusa non sempre è possibile chiedere scusa perché dipende dalla situazione in cui sei non commenti, vabbè niente eh, no, non era riferito a nulla di che questo discorso era un discorso tanto per Parlare un po' con voi e, e nulla. Ah, così mi ho messo per fare altri video che poi non ho ancora pubblicato. Forse li cancello e lo rifarò. Mi, mi stavo rimettendo questo, ma poi ho messo un altro rosetto E vi faccio vedere che ho messo di nuovo questo. Mi stavo mettendo il white con poi ho messo questo. Che era la bello, non so cosa si possa vedere. la bello della Valentina Ferragni, ed è bellissimo. Mi piace un mondo, A fare le labbra belle colorate, tra, tra, la, tra il colorato e il trasparente, scusate se mi stavo un po' impappinando, però eh, vedendo di fare il, il video con la, la telecamera al contrario mi, mi trovo un po' spaesata, non so se si capisce, però sono spaesata. Più in mi ci abituerò e eh, non lo so per quanto, comunque vabbè, niente. Quindi eh, sperando che voi questo video appunto vi faccia tanta compagnia che mi vediate bella, mm, come si può dire, pulita e nitida nei video nel senso che il mio video non sia troppo, né troppo opaco, né troppo, um, eh, sì, spento, opaco come lo potete chiamare voi, ma è importante che mi vediate bene e lucidi lucidare il video, voglio dire, non a me Vabbè, questo era il comunque che si sente e si veda bene il video non ho messo il microfono ragazze perché col microfono è una schifezza unica, fa schifo non posso dirlo ma è la verità si sente male, l'ho provato anche nell'altro video che stavo registrando e montando, poi nel montaggio ho sentito che era un floppone enorme, cosa ho fatto? ho preso, ho cancellato il video e lo sto rifacendo però stavolta lo rifaccio in una maniera diversa con un discorso diverso da quello che ho fatto prima innanzitutto volevo dirvi che eh... ieri appunto mi ho guardato tanti video su youtube e poi eh, ho cominciato a guardare i sui consigli di come fare video ben fatti su youtube ma io non cercavo mai un ragno dal buco e eh, vabbè dettagli eh, che dire mm. Non è semplice fare video fatti, come si suol dire, eh, regola d'arte, doc, perfetti, ma non è neanche facile, non è, non facile, non è neanche difficile eh, eh, cercare di capire l'argomento a cui trarre fuori. Voi direte che c'entra l'argomento con i video. Beh, il contenuto se non c'è un argomento proprio bello, preso, preciso, fatto. non dico che, come se fosse in televisione. Però voi direte adesso che c'entra? C'entra. Voi direte ma eh, sì, c'entra perché anche in televisione uno può parlare col copione o senza, però vabbè, ci siamo capiti, no? Mentre su YouTube uno deve avere documentazione di ciò che dice o farsi un'altra qualche scalettina, perché non è semplice ragazzi. Scusate ma voglio riguardare se sta registrando perché voglio evitare che non si senta una mazza si sta ancora registrando quindi è fortuna aspetta un secondo ok non lo voglio far cadere questo telefono benissimo ho messo le mani nel telefono sì nel microfono pardon allora vi stavo dicendo praticamente che eh, in tutti questi giorni mh, è stato un po complicato riprendere tutti, tutte le cose nel senso fare un sacco di video per il semplice motivo che non avevo argomenti, non lo Comunque, le idee piano piano mi stanno venendo tutte. È bello quando registrarle, eh, in che momento registrarle perché non ho sempre tempo tempo. Eh, devo dire la verità, anche se voi mi vincerete, fatelo pure, non mi interessa, ma è la verità. Non avevo voglia, non avevo voglia e, come suol dire, non ho voluto registrare. Ho registrato, mi vedete che sto registrando ieri, non ho avuto voglia quindi infatti ieri ho fatto due video, no ieri, avanti ieri ho fatto due video e li ho pubblicati tutti e due nello stesso momento di ieri quindi top, questa cosa mi è piaciuta molto vedo che avete apprezzato molto e, e discorso, i miei discorsi di ieri cioè i miei video che ho pubblicato ieri perché li registrati avanti ieri quindi top e niente ehm. Avanti o l'altro ieri, vabbè, ci siamo capiti, penso. Non erano pubblicati ieri, ma erano registrati prima di ieri, cioè l'altro ieri ancora. Quindi penso che si mi ho spiegato bene, più che spiegato abbastanza bene. Perché se, se no, vabbè, non so proprio come altro, so altro dirvelo, comunque penso che mi abbiate capito abbastanza. E allora, ho lavato i pennelli e sono da mo' senza usarli, manco uno. Aspettate che sposto questo qua Perché non ci fa niente. Intanto ho finito anche questo qua, della Vidal, che mi preferito. preferito si fa per dire perché c'è anche un al, al, al cocco che non ho ancora comprato? O forse sì, non ricordo. Comunque, vado alle cianci e ciancio le bande camellia e ambra. Ecco qua, profumazione paradisiaca. Si riesco a capirlo, mmm, brava. cosa è questo profumo? Mi schivano buonissimo. Poi cioè. cos'altro dirvi? Ah, um, vabbè a parte che ho fatto tutte queste cose, vabbè sono dettagli Come diceva la Lalix, una youtuber che ogni tanto guardo anche ieri stamattina Stavo guardando anche lei Lalix Vi metto il link nel, o nel titolo, se dipende dal titolo che metto in questo video O, o anche nella descrizione perché non metto altro niente, metterò poche parole nella descrizione e poi il link al canale diretto solo per farvi un po' vedere la youtuber in questione che mi piace tanto, che veramente è il top del top vabbè siete tutte top, non vi toglie nulla nessuno, non trovo nulla a nessuno siete tutte fantastiche e anche la Lalix lo è, anche se non so se la mette per esempio chi è però eh, non so se mettervi il, da questa parte qui o da questa parte il, la pagina del suo canale youtube o un video no, penso che mi metterò più che altro il link e basta perché non voglio fare il copyright non si sa mai perché quando un canale non è tuo non è che puoi fare chissà quali stupidaggini quindi metto un link e faccio prima perché non so se, se posso quindi anche no, grazie e quindi niente ragazze, allora vi stavo dicendo lavato i miei pennelli, che sono questi qui. Allora alcuni sono zuzzi e altri sono da lavare, anzi sono già lavati, devo dire la verità. Questo qua che lo sto usando in continuazione extra, bel buono, e fa il suo bel lavoro. E poi c'è questo che lo utilizzo quasi sempre nei miei video, vedete questo qua, tutti da Pink Panda l'ho presi e sono bellissimi le doro questo lo uso per la terra e l'altro per il blush poi c'è questo qui che lo uso preso da, da dove? da Sephora tanti tanti anni fa, tanti stata sarà stata nel 2021 20, 20, 20, cosa sto nel 2021 o nel 2019, forse nel 2019 non mi ricordo, no, vabbè, poca importanza comunque sta il fatto che. Questo qui è la sfumatura e l'altro è l'immobile È pulitissimo, perché è pulitissimo? Aspettate, sì, è pulito. Quindi vedete, non c'è nulla, non, non, fa, non, non sgancia, non fa nessuna macchina. Ho sentito dire da una youtuber napoletana, sgancia, che vuol dire non, non scambia, non estrae è è sporco, perché è pulito, come si dire anzi non è che non sgancia, non scambia, che vuol dire non si trasferisce così quello scusate se intanto utilizzo il verbo strano ma perché mi vengono tante di quelle cose da dire strane, curiose ma vabbè come se come dico anche dicono mille volte dettagli vabbè non commento e niente quindi sì, mi sta piacendo molto eh, fare questi video che ricci, video vlog non so quando li farò e se li farò perché al momento sono un po' bloccata nel modo di, di farli, non so, devo, devo ancora vedere come impostare i video vlog. non so neanche io come partire. Boh, come, dice, come si dice qui in Sardegna? La Zapara la da come va, la Zapara come va. Sempre boh. la, la mia capo, lume capo come va. Nel modo di dire per dire. Lo saprà, la mia testolina cosa quella cosa dice la mia testa, mi dirà la testolina cosa farà, cosa dovrò fare. E questo è un detto, eh, vabbè, un detto ehm, sardo che si dice tante volte, qui in, appunto qui in Sardegna. E niente quindi eh, ah, ho riempito questo. Come dire, che cosa cavolo hai fatto? Niente ho riempito questo qui. E ce n'è 30 ml di prodotto che era uno spray per occhiali ed è uno spray per occhiali ha finito il prodotto degli occhiali e al posto del vero prodotto sto utilizzando quello per pulire i vetri non è la stessa cosa perché va dettagli comunque lo sto utilizzando perché mi sto trovando bene non mi brucia gli occhi non fa nulla perché non lo utilizzo sugli occhi guai, non si fa però lo metto qua aspettate lo metto qua sopra e pulisco gli occhiali non lo faccio addosso a me prendo gli occhiali pulisco gli occhiali e poi me li rimetto proprio pulendoli bene senza lasciare nessuna traccia di questo okay? e niente mentre quando faccio dico le pulizie per gli occhiali lavo sotto l'acqua con, con appunto con l'acqua e, e col sapone perché da me da sta se non erro, quando me l'ha venduti mi, mi, mi ha detto lavare con l'acqua e sapone. Hmm. Hmm. Sarà che con l'acqua e sapone vanno bene, io non credo tanto. Ma vabbè, lascia un po' che miglia. Aspettate che riguardo, che voglio vedere un po' una cosa. Sì, scusate ragazza, ho la batteria quasi scarica e mi sembrava strano. Quindi tra poco vi saluto perché la batteria scarica e perdonatemi se sto continuando a parlare a vuoto ma io sono fatta così se non parlo troppo non sono contenta comunque niente ragazzi io adesso vi saluto non so cosa stavo dicendo fin adesso ma non importa e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi a presto un bacio ah, ricordatevi di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere mettete un bel like di so, di per sostenervi scusate commentate e attivate la campanella sempre se vi va e, e seguitemi su tiktok che vedo che stanno arrivando un sacco di da non adesso perché non vedo nulla che c'è la tele, telecamera posteriore però quando giro il telefono vedo che mi arrivano un sacco di segui su tiktok e mi sembra anche su instagram facebook pochissimi ma no, meglio pochino buoni comunque ciao a presto un bacio aspettate un secondo che qua non voglio che ciao ragazzi a presto